Ciao a tutti, allora, siamo qua a Parco Paloma dove abbiamo fatto moltissime meditazioni con Patrizia. Cosa mi è piaciuto del ritiro? Tutto mi è piaciuto. Mi sono piaciute le location che Patrizia e Virginia hanno scelto. Ehm, abbiamo visto e vissuto momenti incredibili in luoghi altrettanto incredibili. Ehm, Cos'altro posso dire? Consiglierei questi tre giorni per una crescita interiore meravigliosa. Io ad esempio ho superato paure inimmaginabili, avevo una fobia... Gatti, verso i gatti incredibile e proprio il primo giorno la prima mattina dei tre giorni di luce ehm, Patrizia è riuscita a farmi sbloccare questa paura a farmela vincere eh, ho fatto la prova del 9 nel senso che poi i giorni successivi ho visto dei gatti erano di fianco a me ehm, e va bene andava bene così ehm, poi ho, ho avuto sono riuscita a sbloccare a lasciare andare a lasciare andare oltre mia madre deceduta cinque anni fa, che era una cosa che mi portavo nel cuore, ancora un'oppressione. Eh, sono riuscita a vedere cose che mai avrei creduto. Eh, Patrizia è riuscita a portarci oltre l'inimmaginabile. Mm, ci ha levato a tal punto che mm, siamo tutte commosse l'idea che questi tre giorni siano finiti. Eh, allora, noi abbiamo fatto sempre questi tre giorni all'aperto o in location particolari. Eh, all'aperto, ad esempio, qui dove siamo a Parco Paloma, ne abbiamo fatti diversi di meditazione, c'è un'energia bellissima, pulita, perché ci sono gli animali che girano, eh, i coniglietti, i papagallini verdi, tutti sempre in mezzo a noi. Quindi si era creato questo contatto con la natura, con l'universo, eh, molto forte. Eh, poi, eh, è difficile ricordarli tutti perché sono stati tanti, bellissimi. Ad esempio stamattina siamo andati al santuario della Vergine dove c'era un'energia, wow, siamo entrati e ti sentivi scaravoltare dentro, scusate il termine, ma proprio rivoltare. E e avvolgere in questo fascio di luce che, che coinvolgeva tutta la, tutto il santuario stesso. Ehm, siamo andati wow, sulla montagna oggi con la teleferica dove eh, c'era l'immensità, lì eravamo direttamente veramente in contatto col divino perché c'eravamo noi, il cielo e sotto di noi il mare che si congiungeva all'infinito con il cielo e il, ehm, il paesaggio che si, fa, si espandeva con le abitazioni delle persone che, noi senti, che io personalmente sentivo eh, dentro di me e cercavo con il mio piccolo di aiutare anche loro ad avere un po di luce ho avuto questa sensazione che dal, dall'appartamento giù arrivasse su alla montagna e insieme a noi e poi noi riuscissimo a levarli insieme a noi verso l'universo. Dopo questi tre giorni di luce mi porto a casa sono rinata, sono rinata, ho dimenticato prima di dire che abbiamo fatto una cosa bellissima sulla spiaggia, Patrizia ci ha fatto rinascere la nuova vita, ci ha fatto immergere in mare completamente, quando siamo uscite stendere, stese su un asciugamano, eh, abbiamo meditato, abbiamo capito che cioè, eravamo rinate, non capito, rinate, io continuamente mi toccavo il viso e il decolleté perché mi sembrava di essere senza rughe. Eh, mi, ero, mi sentivo levigata proprio perché avevo un'espressione facciale completamente diversa, ero proprio rinata e da casa mi porterò questa sensazione meravigliosa di questi luoghi che sono pieni di energia, che sono pieni di, di spiritualità e mi porterò a casa la spiritualità di Patrizia di Virginio che ci hanno accolto a braccia aperte e che hanno fatto sì eh, che noi, che io... Mi, mi trasformassi completamente. Vorrei alla fine di questi tre giorni che ahimè sono finiti eh, ringraziare Patrizia dal profondo del cuore, eh, adesso mi commuovo, è stata una persona eh, importantissima per me eh, ha creato quasi una dipendenza, no nel senso positivo del termine. Eh, mi, mi ha coccolato, mi ha aiutato, mi ha, mi ha fatto rinascere. Eh. Davvero è una persona meravigliosa, meravigliosa. Consiglio questa, questa avventura, se così si può chiamare, a chiunque, a chiunque abbia bisogno di aiuto emotivo interiore, a chiunque voglia davvero raggiungere la luce. Eh, grazie Patrizia, grazie Virginio, vi voglio bene.